Ma ti ripeto, secondo me è diventata tra virgolette più reattiva perché è un pochino più dura in avampiede quindi è soprattutto più stabile. Per chi corre di tallone alla fine c'è talmente tanta uh, schiuma che... Andrea, prima di iniziare il video ti volevo semplicemente dire che, come sai, soprattutto nell'ultima trimestrale Nike ha raccontato che intende muoversi verso le emissioni zero e nei giorni scorsi ci ha mandato una scarpa da testare, scarpa super innovativa abbiamo già fatto i video delle Zoomfly 4 delle Vomero 16 non riesco a immaginare quale scarpa sia comunque adesso io te la lancio tu non devi guardarla mi raccomando non guardarla devi semplicemente dire indovinare di che scarpa si tratta quanto pesa e eh, comunque raccontarci un po' quali sono le caratteristiche non ti chiedo di correre perché come sai abbiamo appena fatto un lungo e quindi però, però non lo so vediamo un attimo cosa ne pensi io te la lancio e dimmi tu ci sei? pronto? aia aia mi questa però è facile da aprire eh. non far vedere l'indirizzo se no poi lo devo sempre blurrare quindi non è facile, vai così è meglio? vai ho finito eh infatti il cronometro in questo caso è molto molto scarso aspetta eh non so come mettermi così, così. attenzione però hai visto che scala guarda la scatola no no no non guardarla chiudi guarda la scatola cosa dice la scatola non è una solita scatola di una scarpa di nike allora cosa ne pensi? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento delle emissioni di carbonio e degli sprechi in modo da contribuire a proteggere il futuro dello sport Beh no, secondo me è assolutamente una scelta fantastica adesso devi capire se questa scarpa riflette un po' queste caratteristiche però io ti dico che la risposta è sì Beh adesso toccala un attimo oh, Hai visto che non l'ho neanche tirata fuori dalla scatola? Non l'hai tirata fuori dalla scatola, ti faccio i miei complimenti, però non so se riuscirai a indovinarla. Certo, è un Alpha Fly Next Percent. È un Alpha Fly Next Percent? Allora, aspetta, aspetta, aspetta. A sentire la schiuma è un pochino diversa, però non è quella della tempo next. Sento un pezzo durissimo nella suola, eh, no, ma secondo me è l'Alpha Fly Next Percent. E che modello è dell'Alpha Fly Next Percent? Quella con la suola non bianca, ma tutta riciclata. E come si chiama? Nature? Posso Vai, puoi tirarla, poi, poi tirarla la fuori. Ma posso già guardarla. Puoi tirarla momento. fuori, puoi guardarla e assolutamente hai indovinato e ti faccio davvero i miei complimenti. Bella. Ma secondo te è più leggera della, delle Alpha Fly Next Percent? No. Vabbè, questo poi metterò in sovraimpressione i numeri e il confronto, poi le misureremo, comunque le abbiamo tutte e due. Allora, madonna, questa zona qua è durissima, infatti se vedi la schiaccio e non, non si schiaccia, mentre il sotto è una schiuma che sembra quasi meglio dello Zoom X. Guarda, qua sotto si schiaccia bene, è molto waffle. Boh, è strana. Forse, forse in questa maniera sono riusciti anche a migliorare un pochino di più i difettini che aveva all'inizio queste stringhe qua sono clamorose perché lo si slacciano manco a morire provo a mettere su questa qua ma mi sa che era il numero di max e quindi non, non mi entra neanche per sbaglio però la Tomaia in Flyknit, no? Eh, già facevo fatica con, con il mio numero le... dai provale, magari, magari ti vanno bene te le lascio eh, da, da testare, nessun problema <ride> ci corro il trail domani con comunque ci corre il trail domani max belle ma non lo spingo di più no ho sdraiato sette camicie per metterle su no sono stretta anche loro allora la tolgo bella e bella strana e strana non so se la comprerei di questo colore mi sembra un poco più dura rispetto all'AlphaFly alla, all classica. Ah, Per di più la schiuma è davvero fatta in due maniere diverse. Davvero, Ripeto, qua, questo pezzo qua è durissimo, qua sopra è mor morbidissimo, qua sotto è morbidissimo. Bisogna capire poi come si comporterà in strada. Io non le testerò credo, le testerà Max perché se no davvero gliele distruggo queste qua sai che la tomaia un po' è cambiata sembra quasi più di dire plasticosa ma dubito che sia plastica perché eh, si devono fare emissioni zero a meno che sia riciclata e boh è diversa non so quanto costi sul mercato eh, però è un'idea carina chissà chissà se, se riesce a davvero abbattere le emissioni e riesce ad essere performanti come l'altra, ben venga. Va bene, Andrea, ascolta, eh, fai un giro in pista oppure fai due eh, scattini e poi dopo ci racconti quali sono le tre caratteristiche che noti di questa scarpa, va bene? Va bene, a due al chilometro le faccio. Puoi fare anche a uno e mezzo al chilometro. No. Allora Andrea, beh, non è che ci hai corso così tanto, comunque mi chiedevo quali sono le tre principali caratteristiche, io partirei senz'altro dall'intersuola perché è davvero particolare rispetto al modello Alpha Fly che abbiamo usato sia in allenamento sia in, in maratona. Cosa ne dici di questa intersuola che è Zoom X però ha delle caratteristiche un po' diverse? Ma è davvero strana, non. Ho... Boh, perché lo Zoom X qua, ti vedo anche te smanettarci sopra. Risulta comunque un pochino più dura. Da capire se questo possa portare dei vantaggi durante la corsa oppure no. Sicuramente su strada, secondo me, porterà dei vantaggi per assurdo, perché l'altra era davvero un po' troppo instabile nelle curve e compagnia. Uh, L'AlphaFly, Fly, la Next l'ho trovata davvero super in pista in me non si poteva usare ma davvero ci correvo facilissimo e fortissimo forse la scarpa più meglio che avevo per correre in pista questa qua secondo me potrebbe essere un pochino più veloce e più stabile in strada secondo me la potremmo testare alla maratona di Sanremo se ci invitano eh, i nostri amici di Up and Run non so se tu vorrai comunque andare alla maratona di Sanremo. Ti devo dire dove sono lo stesso giorno di Sanremo, non te lo dico. No, dovrei essere un'altra maratona e vediamo. E invece, l'altra domanda, davvero interessante: sappiamo che questa scarpa è a emissioni zero, cosa ne pensi della Tomaya che nell'avampiede ha il fly e invece nel tallone ha quello che si chiama? Flyprint, cosa ne dici? Ma Mi sembra quasi più traspirante. Beh, a parte che mi piace quella dell'Alfa Fly Next Percent, anche questa è molto carina. Mm, diciamo che il colore non mi fa impazzire, però per il resto mi sembra ottima, come Tomai anche lei. In avampiede, in effetti, è Tomai a calzino, dietro c'è questa specie di plastica che la rende un pochino più stabile. Poi metterò, il, come ho già detto, il confronto del, del peso. Invece Secondo te il comportamento nella corsa per chi corre di avampiede è più o meno lo stesso oppure cambia e invece per chi corre di, di tallone cosa ne dici? Ma ti ripeto, secondo me è diventata tra virgolette più reattiva perché è un pochino più dura in avampiede e soprattutto più stabile. Per chi corre di tallone alla fine c'è talmente tanta uh, schiuma che secondo me cambia davvero poco. Non ho dubbio che siano i 40 cm, sembra quasi più alto dell'Alpha Fly Nex Presente, però boh, mi sembra strano, però guarda che zeppa che hanno. È sopra, no, sopra le quattro dita, no. quindi boh. Metterò qualche immagine, qualche filmato di confronto tra le due scarpe comunque eh, secondo me questa scarpa è innovativa, soprattutto apprezziamo e applaudiamo la scelta di uh, Nike di andare verso le emissioni zero e questa scarpa sicuramente è un simbolo di quello che succederà nel futuro che ringrazio Nike per avercela inviata grazie a Andrea stay strong keep running e quando faremo 100 km sicuramente prima della maratona di Sanremo ve la racconteremo in dettaglio C'è un Topola invece che il coniglio di Max Centopola un, <ride> un plauso Nike che anche lei come, come altre marche si sta, si sta avvicinando alle missioni zero ne abbiamo bisogno e anzi speriamo che tutti adottino questa scelta va bene grazie ancora Andrea e spero di vederti prossimamente magari non lungo cerchiamo di correre un po' più forte di quello che abbiamo fatto oggi che abbiamo fatto schifo ma colpa mia comunque io ti ho aspettato oggi Max ciao ciao